e allora ciao a tutti ragazzi quest'oggi vi voglio parlare di, di hosting più penosi che ci sono in giro per il web parliamo di hosting che fanno spendere un botto di soldi per i vostri siti dandovi effettivamente tanta tanta merda vendendola per oro colato partiamo subito dal quinto posto al quinto posto parliamo di one.com una società con la sua sede legale a Copenaghen. ragazzi credetemi è davvero da evitare come la peste se sto facendo queste recensioni è perché li ho provati tutti dopo nemmeno un anno si inventano tante di quelle cagate che nemmeno immaginate dal problema dei virus al problema dei file intaccati fino ad arrivare al punto io personalmente di mettere un solo file un solo file all'interno del loro hosting e mi dicevano che era attaccato da oltre 2 milioni di virus. Da precisare inoltre che negli anni scorsi ho avuto dei, dei domini e degli hosting ospitati da loro, più di una volta ho chiesto il cambio registrante di, di dominio, mi hanno fatto aspettare mesi interi senza riuscire a fare un emerito cazzo ragazzi, davvero penosi al massimo, prendono un botto di soldi e vi danno davvero tanta tanta tanta merda quindi da evitare come la peste per non parlare poi di un altro problema quello delle credenziali e delle password che come così per magia d'improvviso si perdono si perdono non riuscite a ripristinarle oppure vi dicono che è stato cambiato a vostra insaputa il nome del registrante del dominio Dico questo perché mi è capitato con svariati domini che avevo fino a circa una decina di anni fa e addirittura ho perso un paio di clienti che mi pagavano profumatamente per i loro siti proprio a causa dei problemi che mi hanno arrecato. Un'altra cosa da precisare negativissima è quella che hanno un sito tradotto in italiano, in tedesco, in inglese supporto live chat 24 ore su 24 inglese, italiano, francese, addirittura pakistano eh, in Bangladesh, di tutte le lingue più possibili e immaginabili, però non hanno il supporto live chat in italiano vi inviate un ticket e dovete attendere loro tempi biblici che vi possano rispondere quindi ragazzi evitate come la peste bubonica Altro hosting da evitare, letteralmente, ragazzi, parliamo di uh, Welio. Welio è un hosting low cost che fino a qualche anno fa, a dire il vero, era anche abbastanza ragionevole sia per quanto riguarda i prezzi sia per quanto concerne la velocità. Visto e considerato che parliamo di un hosting con 2 giga di spazio uh, a non più di 10 euro all'anno ma in effetti il valore che hanno adesso attualmente è sceso ulteriormente. Già prima erano davvero troppo economici, ma adesso non vale nemmeno 50 centesimi. È un, è un hosting davvero buono per chi deve fare il classico sito in HTML, quello che ti insegnano a scuola, di due pagine. È probabile che con quel tipo di hosting vadano più che bene. Mentre per quanto riguarda Già Wordpress non andiamo più bene, non lo supporta, errori su errori, eh, problemi su problemi, supporto soltanto tramite ticket a tempi non biblici, addirittura fantoziani, persone incompetenti che non sanno né rispondervi né darvi aiuto su tutto quello che succede e quindi è un altro hosting da evitare come la peste vi voglio parlare adesso invece di un altro hosting che molti fanno pubblicità in maniera assurda anche addirittura su, su trustpilot le loro recensioni sono davvero ottime ed in effetti ragazzi sono abbastanza discreti ma dico abbastanza discreti per il semplice e unico motivo che se vogliamo realizzare un sito in wordpress che non abbia più di 10 barra 15 pagine si può, anche, si può anche optare per rimanere con loro ma se parliamo di siti web di un certo livello come il mio che attualmente mi hanno attaccato tramite dos eh, parliamo praticamente di un hosting che si fa pagare non moltissimo ma si fa pagare e non vi offre la protezione che voi vorreste ovvero parliamo del mio sito, in questo caso di un sito di oltre 30.000 pagine, 4 anni di lavoro presi a quel servizio eh, proprio a causa di, di V-hosting principalmente, quindi se parliamo di piccoli progettini, ma piccolini davvero, eh, e non vogliamo limitarci a più di tanto, sì, lo si potrebbe scegliere ma non possiamo in alcun modo optare per V-hosting, cioè con V-Hosting, se vogliamo invece fare dei siti web un pochino più particolari. Per più particolari ovviamente intendo per progetti con molte più pagine eh, di quelle che ha un normalissimo sito web, in particolare per i blog multitematici. Purtroppo non è un tipo di servizio attendibile per questi tipi di per questi tipi di siti o di blog in quanto ha comunque delle limitazioni lato server che d'improvviso vi troverete come nel mio caso eh, che le risorse eh, vengono superate e eh, così perché poi comandano loro siete ospitati da loro eh, vi bloccano direttamente il sito ve lo sospendono così perché, perché hai superato le risorse punto stop basta se non risolvi per loro rimane sospeso Le hai potuti pagare anche ieri mattina il problema è sempre quello è sempre una questione economica vi chiedono svariati upgrade soluzioni in cloud a prezzi davvero assurdi e quindi ragazzi io vi consiglio di evitarlo in maniera assurda se avete progetti un pochino più particolari invece nella top 1 c'è quello dio di sceso dal cielo Parliamo del grandissimo, come dicono tutti, ovviamente sto scherzando, uh, SiteGround. SiteGround è il top, è l'eccellenza, uno dei migliori hosting italiani. Ma ragazzi, ma io voglio dirvi, ma già un hosting che si spaccia come uno addirittura dei migliori hosting anche a livello italiano, dove vi rispondono solo tramite ticket extracomunitari con un traduttore di Google che fa pena e fa acqua da tutte le parti vi rispondono solo tramite ticket ma come ed in che modo però con tempi non biblici di più parliamo dell'hosting dove attualmente purtroppo è stato il mio sito dove, che ho fottuto, praticamente ho perso dopo 4 anni di duro lavoro prima gli attacchi DOS, poi gli attacchi FILE, poi gli attacchi MySQL non sanno più che cagate inventare è il classico hosting che va bene sì ma per pagine limitate, per siti web limitati parliamo ovviamente come nel caso di V-Hosting di hosting condivisi è vero che fino ad un certo punto quindi vuol dire che fino ad un certo punto eh, puoi anche rientrare nei loro, nei, loro piani, nei loro piani di server ma questo però non vuol dire che mi potete rispondere in tempi biblici vi prendete un botto oltre 100 euro per un hosting basico e poi alla fine non avete soluzioni e protezioni DOS soluzioni e protezioni lato server soluzioni e protezioni per quanto riguarda attacchi HTTP e HTTPS gente extracomunitaria che vi risponde quando cazzo gli pare uh, dicono che hanno un sistema live chat 24 ore su 24 io vi consiglio di provarlo non ha mai funzionato la chat con me e da questo momento parliamo del 3 2021, sono hostato con loro da meno di un mese e già mi hanno fatto le palle così fatto sta ho fottuto un sito dopo 4 anni di duro lavoro ti propongono anche loro le so loro soluzioni del cazzo per quanto riguarda il cloud, eh, l'aumento di potenza e quant'altro, però allo stesso tempo poi ti vanno a dire che ciò non vuol dire che facendo un upgrade tu possa risolvere il problema. Allora voglio dire, io ti devo pagare anche una soluzione in cloud dove parliamo di oltre 400 euro annuali e tu che cazzo mi dai alla fine? Merda per oro colato. E addirittura vi vantate come uno dei migliori hosting anche a livello italiano dove avete extracomunitari a rispondere e dove avete una live chat che non funziona nel 99,9% dei casi mai ragazzi proprio truffatori su truffatori sul web merda che galleggia sul web questo in questo video purtroppo non è un mio sfogo ma è quanto ho visto nel corso degli anni allora molti di sicuro vi chiederete ma alla fine per te un hosting che vale ci sta? Sì, ragazzi ci sta non l'ho provato dico in tutta onestà ma ho visto che Kinsta uh, offre la possibilità di, um, di avere un hosting super performante con tutte le protezioni del caso da Cloudflare, uh, protezioni da brute force, attacchi DOS porta addirittura delle protezioni assurde, una velocità davvero strabiliante, almeno per quello che ho letto, e quello di... la cosa un pochino più particolare è che costa davvero un bel po'. Però infatti ragazzi, cioè, se proprio la vogliamo dire, il risparmio non vuol dire guadagno. Quindi di conseguenza per me questo è un tipo di hosting di sicuro da poter provare non lo provo ancora perché ho pagato la bellezza di 130 euro ad, a Siteground ed in questo caso purtroppo non voglio cacciare ulteriori soldi ma anzi vorrei che questi mega truffatori di Siteground poi alla fine mi possono fare tutte le cazzo di denunce che vogliono tutti quelli citati fino adesso, mi risolvano il problema, perché in effetti sono un cliente come tutti gli altri, ho pagato profumatamente, ho pagato più del dovuto rispetto a tanti altri hosting e mi devono risolvere il problema. Allora ragazzi, ripeto, tra le mie considerazioni finali eh, da provare assolutamente abbiamo Kinsta. Kinsta è davvero un servizio per quello che ho letto, per quello che ho visto, che offre delle protezioni assurde ed offre delle soluzioni per qualsiasi tipo di problematica per i vostri siti web, sia per il piccolo e medio imprenditore o professionista, sia per le grandi aziende. Uh, ovviamente io non ho voluto sputtanare nessuno, ma ho voluto dire semplicemente quello accaduto a me e ad altre persone che come me si sono trovate uh, nella condizione di cambiare vari hosting per questioni lavorative. Quindi ripeto, io non ho voluto buttare merda, ma ho voluto semplicemente dire di stare alla larga da quelli che vi vendono mm, merda per oro colato. Semplicemente questo. Vi ringrazio a tutti, potete commentare anche negativamente sotto questo video, non ci sta nessun tipo di problema. Per qualsiasi domanda uh, lo potete fare direttamente qui sotto. Ciao ragazzi, alla prossima!